Perdevo tanto di quel sangue Partiva da qua scendeva tutto Tutto l'occhio rosso perché mi era finito tutto il sangue nell'occhio Io sono barbuto ma non ho la barba Poi c'è il setup per un TikTok che sto per registrare che è crazy Praticamente devo fare una montagna di bicchieri ovviamente viola Sperando che bastino perché hanno preso due pacchi ma sembrano... Sembravano tantissimi, in realtà adesso sembrano pochi Ho costruito una slitta casalinga che consiste in questo cartone In questo cuscino io mi lancerò fortissimo Un spettacolo. Sarebbe così divertente se arrivasse l'ultimo bicchiere che adesso getto uh! Che spettacolo. Ah, ucciso! <ride> È stato divertentissimo eh? Il <ride> Risultato? Su TikTok turu. Se riesco a prendere quei bicchieri con la palla non succede niente Se invece non li colpisco li faccio menare con la mazza da baseball Baby girl, what you doing? What you mean? C'è un tramonto bellissimo stasera. La stasera ehi fermo il link in descrizione. La Nazionale a Milano inizia a far davvero caldo. Da dove inizio? Quello che è successo è davvero assurdo. Partiamo dal principio. Allora, ieri, domenica, ho caricato una foto su Instagram dove perdevo tante di quel sangue partiva da qua scendeva tutto si deve anche le gocce c'avevo tutto l'occhio rosso perché mi era finito tutto il sangue nell'occhio quando l'ho caricata non pensavo di generare tutto questo scompiglio però per un attimo io credo di aver distaccato la mente da questo maledetto coronavirus visto che ormai si parla solo di quello coronavirus coronavirus c'è il coronavirus e barbuto che perdeva sangue dalla testa e Tantissimi commenti dove Ehi hey, cos'è successo oppure Ehi hey, quale ketchup? Ehi hey, quale è sangue finto Un sacco di messaggi La foto che ha fatto condivisioni Tutti che se la mandavano, tutti che si chiedevano Ma cos'è successo? Casino, ho fatto un vero casino Quando ho caricato la foto davvero non pensavo Di generare tutto questo casino Pensavo sì, magari qualcuno si preoccupa Tanti mi dicevano ehi sei uno scherzo Occhio, perché non si scherza Con queste cose nei film si vede gente morire, gente che sanguina. Non succede nulla, cioè nel senso... Quindi anche se fosse non ho capito perché non ci si possa scherzare. Non appena ho caricato la foto mi hanno scritto parenti, mia mamma, mia sorella. Ehi, tutto bene, cosa è successo? A miei amici. Alcuni miei amici non so perché sono stati accusati di avermi picchiato. E io ieri non ci stavo capendo più nulla, no Certo ho preso il telefono e l'ho spento per qualche ora. Poi ho detto, devo dare delle spiegazioni. Sono davvero curiosi. La gente vuole davvero sapere cosa è successo, ok? Allora riaccendo il telefono, scrivo domani alle due e mezza, pubblico un video, così spieghiamo dettagliatamente cosa è successo. Perché nelle storie di Instagram si sarebbe andato a perdere, no? Durava un giorno. Allora, lascia tutto così, siamo andati a mangiare un messicano. Dopo il messicano, tra l'altro buonissimo, ho mangiato tantissimo, andiamo in questo posto. Siamo tutti insieme, a un certo punto tutto buio, vengo preso di forza, vengo legato con delle catene, quindi ero così... Mani e piedi, io non riuscivo a difendermi, non riuscivo a muovermi, mi chiudono con un lucchetto e dopo un attimo mi trovo pieno di sangue, tutta la faccia, tutta la testa, tutto il sangue che mandava nell'occhio bruciava tantissimo, un dolore pieno, pieno, zeppo di sangue, ho detto oddio. Questa situazione è assurda, anzi, questa situazione sarebbe stata assurda se non fosse che eravamo in un escape room. Il sangue era sangue finto, me l'ha tirato il, questo tizio mascherato. Quando sono uscito, il sangue non andava via. Vedete, se vedete, ce l'ho ancora nei capelli. Non era ketchup, non era salsa, era sangue finto. Ho Detto, mi scatto una foto dopo questo escape room. Ho provato a togliermi tutto il sangue, non andava via. C'avevo tutta metà faccia rossa. Guardo la foto e ho detto, Damn. Usiamola. Provo a caricarla, vediamo che succede. L'ho caricata, è successo tutto. Però non ho detto niente, non ho detto neanche che mi, mi hanno picchiato, non ho detto neanche che ho fatto un incidente, non ho detto nulla, ho caricato la foto. <ride> Vi voglio bene. Se volete insultarmi, venite a farlo su Instagram.